Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo Bactus con fiore che io ho deciso di chiamare Bactus Red Flower per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato Nuvola che se ricorderete ho già utilizzato nel colore corallo sempre per realizzare un Bactus questa volta ho optato per il colore 04 che è questo colore rubino anche se dalla telecamera sembra un po' un rosso acceso, quasi un rosso forse cardinale, ma in realtà è un rosso più intenso eh, e ho utilizzato tre comitoli, anche se nell'ultimo non avevo avanzato circa a metà um, lavorando con un uncinetto del 3,5 come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito uncinettando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori e ci sono veramente tanti colori, c'è ancora il corallo uh, c'è il verde, c'è il bianco c'è il nero, c'è il blu notte quindi potete farlo veramente nel colore che più vi aggrada. La lavorazione è semplicissima, sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e va la trama che si forma, vedete, è un'alternanza di strisce di tre maglie alte con strisce di ventagli. Io ho lavorato, come vi ho detto, con un centro del tre e mezzo e ho fatto una Bactus che mi è alto circa 64 cm, lungo circa 128 cm e a me è avanzato un po' di filato, quindi in realtà voi potreste fare anche un po' più grande ancora, quindi magari riuscire Secondo me a fare almeno altri quattro giri, quindi viene ancora un po' più larga e ancora un po' più lunga. Eh, vi ricordate e ricordate solo che vi serve del filato per poter realizzare il fiore alla fine, che infatti vedete è un fiorellino molto carino, molto semplice da fare, in tre giri si realizza. Che io ho attaccato solo qui alla punta in basso, ma che volendo si può fare anche attaccarlo a queste due punte. Solo che io questo preferivo lasciarle così com'è, perché indossando, tirando, avevo paura di rovinare il fiorellino, quindi ho preferito lasciarlo solo qui. Detto ciò, diciamo che anche questo Bactus può rientrare nei nostri progetti facili e veloci, penso uh, che comunque lavoriamo con un 100 del 3,5, e mezzo, e anche se è un filato sottile, che poi è morbidissimo e non punge quindi è perfetto questo filato per il, per il Bactus. Detto spero che anche questa creazione vi piaccia che desidate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre, le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare oppure come sempre potete taggarmi anche su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio e se avete acquistato il sito eh, il filato presso il sito o presso la merceria potete taggarmi anche su Uncentando con i Filati su Instagram e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial spero di realizzarne uno prima di capodanno se così non fosse vi farò un video non qui su youtube ma sicuramente sui social per augurarvi un buon fine anno e un buon inizio anno nuovo sperando che ci riserva qualche sorpresa in positivo rispetto a quest'anno che sta finendo detto ciò un bacio a tutte allora per realizzare il nostro bactus io ho deciso di utilizzare il filato nuvola nel colore 04 che è questo filato color rubino bellissimo e lavorerò con un 103 e, e mezzo siccome però il rosso dà un po fastidio con lo sfondo bianco io vi farò vedere l'inizio della lavorazione con quello grigio in modo tale che si veda meglio quando andiamo a lavorare però ripeto io lavorerò sempre solo con il colore rubino allora vi so che uh, a questo punto andiamo a fare il nostro bactus e realizziamo un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle quindi una due tre che equivale alla nostra prima maglia alta rientriamo e andiamo a fare altre due maglie alte una e due chiudiamo l'anello magico ci giriamo con il lavoro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una 2 3 catenella di separazione prendo il filo rientro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta una maglia alta all'interno della terza catenella catenella di separazione prendo il filo rientro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta bene quello che faremo da adesso in poi saranno i nostri giri quindi lo chiamerò primo giro che poi sono i giri che andiamo sempre a ripetere quindi ogni giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo rientro nella maglia di base vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado dove ho le tre maglie alte vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 e 3 Catenella di separazione, vado nella terza catenella, quindi salto la prima, entro nella seconda che qui voleva la terza catenella della nostra prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e realizzo 3 catenelle 1 2 3 che che va la nostra prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio quindi una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. Catenella di separazione, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi una maglia alta, una catenella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 prendo il filo rientro sempre nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte una e due catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta catenella di separazione vado dove ho le tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una due e 3 catenella di separazione prendo il filo vado nell'archetto del ventaglio vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta catenella di separazione prendo il filo entro nella terza catenella quindi salto la prima dal basso verso l'alto è la terza che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte una rientro due, rientro 3 E ho terminato così anche il terzo giro vedete si alterneranno strisce di 3 maglie alte con strisce di ventagli quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro che è anche l'ultimo poi si ricomincerà dal primo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione rientro dove ho la prima maglia alta e vado a fare la prima delle mie 3 maglie alte una vado nella maglia alta successiva 2 vado nella maglia alta successiva 3 catenella di separazione vado dove ho il ventaglio entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio maglia alta catenella rientro maglia alta Catenella di separazione, vado nell'archetto, nel dove ho le tre maglie alte, realizzo tre maglie alte. Una, due, successiva 3 Catenella di separazione, vado dove ho l'archetto del ventaglio e di nuovo vado a fare una maglia alta, ventaglio, rientro un'altra maglia alta catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, entro nella terza catenella e faccio la mia terza maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, ho terminato così anche il quarto giro e come vi ho detto, si ricomincia da capo. Quindi, il primo giro che vi ricordo: era 3 catenelle. Che sono stata prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo nella stessa maglia di base e facciamo una maglia alta perché equivaleva. Quindi al nostro ventaglio, vedete: catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una. 2 3 catenella di separazione vado nel ventaglio e vado a fare la mia maglia la mia maglia alta catenella rientro ops, scusatemi è che mi devo tirare un po' il filo perché altrimenti mi si fanno i nodi e rientro un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove ho le tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una 2 3 catenella di separazione vado dove ho il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio di maglia alta catenella rientro maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra le prime tre maglie alte quindi una 2 e 3 Catenella di separazione, vado nella terza catenella, quindi saltando la prima in alto e andando la terza partendo dal basso, e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E abbiamo rifatto il nostro primo giro. Per ripetere il secondo, vi ricordo che si andrà a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una catenella di separazione e poi di nuovo il ventaglio all'interno dell'archetto del ventaglio quindi questi sono i quattro giri e come vedrete noi avremo la separazione di strisce di tre maglie alte con le strisce di ventagli quindi la lavorazione è molto semplice molto schematica se così vogliamo dire ma con il fatto che lo faremo di colore rosso secondo me verrà comunque abbastanza elegante da poterlo usare anche eh, su dei vestiti un po più eleganti allora, io ho terminato la lavorazione del mio bactus e mi è venuto alto, quindi dall'alto verso il basso, 64 cm, mentre da una punta all'altra punta mi è venuta larga circa 128 cm. Io non farò alcun bordino sopra né di lato, ma vi faccio vedere una cosa carina che andremo a fare qui sotto. Siccome la nostro, il nostro Bactus ha questo colore molto natalizio, ho deciso nel finale, quindi nella punta, di andare a fare uh, una mattonella. Uh, però in realtà non è proprio una mattonella, quasi, ma quanto più un fiore eh, che ricorda un po' il fiore natalizio. Poi facendo di questo colore rosso verrà veramente molto natalizio. E andiamo a fare in questa maniera: creiamo un cerchio magico, lavorerò sempre con un centro del tre e mezzo, e all'interno del cerchio magico vado a realizzare catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro e vado a fare un totale di 12 maglie alte quindi una l'abbiamo già fatta quindi vado: seconda terza continuo così fino ad avere un totale di 12 maglie alte terminate le 12 maglie alte tiriamo il filo dell'anello magico per chiuderlo andiamo a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 Continuo così per tutto il mio secondo giro Sto terminando anche il secondo giro Fatto le due maglie alte Vado a fare le 3 catenelle E poi entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta Terzo e ultimo giro Mi alzo con una catenella Rientro dentro la maglia di base e Vado a fare una maglia bassa una maglia bassa nella maglia alta successiva prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo 3 maglie alte quindi una 2 3 2 catenelle 1 2 prendo il filo e rientro nuovamente nell'archetto di 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 e ricomincio da capo quindi una maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa sopra la maglia alta successiva prendo il filo entro nell'archetto di 3 catenelle realizzo 3 maglie alte quindi una 2 3 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro nell'archetto di 3 catenelle di nuovo da fare 3 maglie alte 1 2 e 3 e ricomincio maglia bassa sopra maglia alta maglia bassa sopra maglia alta successiva e di nuovo archetto di 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte una 2, guardate, si è fatto il nodino 2 e 3 2 catenelle 1 e 2, ricomincio rientrando e facendo di nuovo 3 maglie alte 1, 2 e 3 allora continuo così ma quando arrivo all'ultimo all all archetto vi faccio vedere come unire il nostro fiore alla, um, al Bactus. allora ho realizzato le tre maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle adesso devo andare a fare le due catenelle però vado a fare così vado a fare una catenella poi mi aggancio dove ho vedete questa è la punta in realtà potrei anche vabbè non mi sono dimenticato di togliere il filo mi aggancio qui entrando diciamo nell'anello magico che avevamo fatto prendo il filo con cui sto lavorando e vado a fare una maglia bassissima poi di nuovo catenella lavorando sempre con il filo con cui stavo lavorando e poi vado dove ho di nuovo l'archetto di 3 catenelle e vado a fare le mie ultime tre maglie alte una due tre termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della maglia bassa e come vedete abbiamo così unito il nostro fiorellino al bactus Fa potete fare anche il fiorellino nelle altre due punte eh, come preferite, io lo voglio fare solo qua sotto, non mi va di farlo anche nelle altre due eh, punte, mi piace l'idea di averlo solo qua sotto, quindi si può dire che la mia, il mio Bactus è terminato.